sabato giornata come sapete che inizia con il mercato qui abbiamo una luna che chiede cibo vero sì? vuoi cosa vuoi ecco oh. e oggi abbiamo preso le fragole che sono un pochino borderline uh, troppo mature e quindi alcune le ho già tagliate e insacchettate da così poter mettere direttamente in freezer e avere sempre disponibili, sempre buone e poi abbiamo preso una cosa particolarissima cioè non troppo particolare però per noi molto particolare perché non l'avevamo mai mangiate che sono gli agretti quindi ora sono proprio curiosa di ehm, cucinarli e assaggiarli niente sabato in casa abbiamo un sacco di cose da sistemare e fare eh? sapete che mi piace parlarvi di aggiornamenti del loft Adè, e io allora, ho raccontato praticamente io vado ehm, sopporto finché non decido che devo cambiare qualcosa e quella cosa non riesco più a sopportare non riesco più a vivere senza ora sono in modalità voglio un divano solo che è veramente veramente difficile complicato e nemmeno qui in questo so, sono tipo mille divani forse non trovo quello che desidero l'ho trovato quello che desidero ma è eh, una fucilata, costa troppo, quindi continuiamo a cercare. Un po' complicata sul divano. Sono complicata, però rimango senza, quindi un po' scema anche. Ci siamo fermati in libreria e io ho preso altri due libri di Gotto che sto divorando. E ho detto che stavo leggendo le coordinate della felicità, vedo io. Sofia, no, okay, sì. vi avevo detto che stavo leggendo le coordinate della felicità nel frattempo l'ho letto finito e ho letto eh, il, suo, il suo primo romanzo che è come una notte a Bali um, vuoi fare qualcos'altro nel frattempo? Perché? entrare in macchina, sederti metterti la cintura di sicurezza I can do it, I can vlog anywhere anytime oh yes um, arrivo a casa e vi parlo del libro come una tavoli perché ho qualcosa da dire. Tornati a casa questa sera, una delle nostre cene preferite da preparare insieme: parmigiani, meranzane. Ma prima, ma prima, ma prima, che si fa? Aperitivino. Aperitivo, time che ora. Essendo anche bel tempo, possiamo fare nel corsello i nostri tavolini. Yay! Ciao! Cheers! Cheers. Luna! Cheers! Cheers. so alcuni di voi rabbrivideranno ma per me è troppo funzionale anche e soprattutto perché prima per avere l'effetto um, bevevo tutta la mocca di caffè quindi tre tazze ora annaquandolo riesco a avere lo stesso risultato ma ne bevo molto meno quindi yay giù in gatto funzionalità la mattina, macchina ragazzi. funzionalità Docia fatta, super contenta perché ho ritrovato i miei shampoo e balsami eh, solidi e io li apprezzo molto di più rispetto ai liquidi per questione ambientale, meno plastica ma soprattutto, ui, dove ma soprattutto perché mi sembra che puliscono i capelli più in profondità sono passata a shampoo e balsami bio tanti anni fa e hanno fatto tantissima differenza nei miei capelli e però in quest'ultimo periodo ammetto che avevamo dei, dei shampoo e balsami normali da finire e quindi in questo periodo, gli ultimi mesi ho utilizzato quelli per portarli a termine um, però uh, però, non, però i miei capelli non hanno risposto troppo troppo bene comunque ora siamo in fase uh, Do it yourself. Perché? Allora per mesi abbiamo avuto questo cavo attaccato a questa lampadina appeso a quel chiodo. Diciamo abbastanza tremendo. Quindi abbiamo deciso di eh, farcelo da soli. Quindi ieri siamo andati alle Leroy Merlin semplicemente a prendere questo binario. Che in realtà dovrà stare all'ingiù così. E adesso... Cerchiamo di appenderlo, fissarlo al muro e... Che sto facendo? Aiuto? No, voglio desumare, scusate. Fissarlo qua al soffitto e attaccare i faretti. E vedere se riusciamo a togliere questo schifo e illuminare decentemente l'isola. Yesa. Questa cosa non mi sembra molto intelligente, caro Jimmy, però, eh. Cioè, qui riempiamo tutto prima che... Ho capito e lo devo sparare da qualche parte sparano anche dritto per dritto. Che ombre brutte! Non mi fa impazzire! C'è da dire che in questo modo effettivamente non c'è l'ombra là. E che? Eh. o si mette qui ma è terribile perché tagli va arriva... no switica non si può mettere lì secondo sì, me scusa se allora... se si mette sulla eh, no. comunque lasciamo lì la questione luce eccetera che non ci convincono per nulla e ora siamo pronti ad uscire io sono pronta ad uscire perché Andiamo a Piacenza, dalla vera! <ride> che bello, troppo felice. E eh, io mi sono vestita a tema floreale. Yes. Gambe scoperte ragazzi, è caldo, ma eh, questo trencetto ci sta una meraviglia, è troppo femmina. Ora vado a prendere la torta perché ehm, praticamente vicino qui al loft c'è un laboratorio di una pasticceria abbastanza famosa a Milano e le creano proprio lì nel laboratorio e quindi è diventato il nostro uh, punto di fiducia per quando andiamo ospiti a casa di qualcuno, passiamo da là e sappiamo di fare sempre bella figura, quindi ora vado a prenderla prima che chiuda e che si aspetto Jimmy. Il caldino è l'asse, non la gomma, infatti non ci sia, infatti non ci sia. Oh. Sono molto contenta che c'è una bella giornata possiamo mangiare fuori perché. Fin esatto. Io sono molto contenta Chi sei tu. Sì, che mio tupolino siamo tornata qua. <ride> la casa ti aspettava. Sì, t -t Ho preso i capelli no, sotto la La cosa migliore è quando mi sei entrata, mi avevi detto la prima volta che sei venuta, vero cosa hai fatto alla casa? <ride> vero che cosa è successo alla casa? Non è più come me la ricordavo. Eh, sì, eh. ok. So che cosa state pensando. Uh, si sì, vi ha detto che ci avrei separato dei libri di Gotto e poi sono andata a farti l'aperitivo. È vero, uh, me ne sono dimenticata. Quindi breve, brevissima. Sarò molto, non lo sarò mai, ma va bene. Ehm. Um excursus su i due libri che ho già letto um, e no non parlerò del, del terzo che sto leggendo perché li sto leggendo tutti essenzialmente uno dopo l'altro allora questo qua le coordinate della felicità è essenzialmente no è la storia della sua vita um, da quando ha deciso di cambiare vita tutto ciò che ha fatto ed è molto um, per quanto anche mi riguarda perché in modo diverso perché siamo un po' arrivati alle stesse conclusioni generali, filosofiche, sulla vita, però abbiamo compiuto due percorsi totalmente diversi. Cioè, essenzialmente io non ho viaggiato e non sono nata alla scoperta di me stessa viaggiando, ma eh, il viaggio l'ho fatto all'interno di me. E dopo questa, raga, possiamo anche chiuderla? <ride> Scherzo. Mi sono ritrovata tantissimo, anche per per quanto riguarda poi il lavoro trovato nel mondo del digitale tutte le opportunità che ne ha portato. Quindi è una storia vera essendo la sua, molto ehm, secondo me anche di ispirazione per eh, non accontentarsi e soprattutto se qualcosa non ti fa stare bene nella tua vita sai, sappi che ha il potere di cambiarla. Una cosa molto divertente è che tantissimi temi, argomenti e a volte anche le stesse parole le ho ritrovate ehm, anche nel mio libro, quindi eh, è stato cioè mi sono sentita molto affine, ecco. Secondo libro, questo qua, come non tabali, quello di cui vi parlavo prima, è un romanzo e Uh, mi è piaciuto e vorrei che lo leggesse anche Jimmy quindi glielo consiglio tantissimo e secondo me è molto uh, bello e utile per persone che si sentono un po' intrappolate in una vita standard scusate c'è sì, un moscerino mie deficit, attenzione comunque che si sentono intrappolati un po' in una vita standard e seguono le avventure di questo ragazzo che rivoluziona la sua vita a causa di determinate situazioni che sono si andate a creare l'unica cosa che non mi è piaciuta è che in questo viaggio alla scoperta di sé che, no spoiler, ma a Bali perché cioè, è abbastanza palese ehm, questo ragazzo... Come dirlo senza dire troppo? Ecco, si concentra più su altri, altre persone, trovare a conferme nelle altre persone piuttosto che cercarle in se stesso. Ecco, io magari eh, mi sarebbe piaciuto se fosse stato un viaggio un po' più introspettivo e basta. Vabbè, eh, volevo dirvi: queste due cose sono libri che consiglio tantissimo. Libri che sto leggendo, eh, non so se avete notato, ma ora la mattina mi dedico tantissimo alla lettura mentre faccio colazione subito dopo prima di iniziare a lavorare è una cosa che ho incominciato a fare ormai da un mesetto e eh, uno sto divorando libri e due mi permette di veramente viaggiare con la testa e essere libera e iniziare eh, non incanalandomi perché è una cosa che succede o mi succede molto spesso sempre è quella di magari iniziare la giornata guardando telefono accendendo serie tv e il mio pensiero viene tipo bloccato come se tutti i miei pensieri venissero bloccati e eh, incanalati in un'unica direzione e non lo so la mattina mi piace avere la testa libera e riempirmi di parole comunque ispirazionali libri eccetera quindi eh, sto apprezzando tantissimo infatti sto divorando libri penso di essere al settimo ed è solo maggio essenzialmente ma sto leggendo tantissimo perché ogni eh, momento di pausa a casa un momento vuoto semplicemente anche quando vado in bagno invece di prendere il telefono prendo il libro cosa che ho sempre fatto da bambina ma avevo totalmente smesso di fare e basta sono libri leggeri soprattutto i romanzi sono leggeri però ecco ehm, magari sì, anche da spiaggia, anche se per la spiaggia ho un altro eh, autore, un'altra autrice che super consiglio, ma lo so, vor, vor farò un video dedicato interamente ai libri e ai miei vari autori divisi per categorie e per tutto, mi sto preparando quel video, sono super super felice. E basta, io concluderei qui questo video, sono molto molto contenta di avervi fatto rivedere la vero, Um, non ci... Noi abbiamo un'amicizia che per me è normale, per alcuni può essere un po' particolare cioè non ci vediamo troppo spesso, ci sentiamo il giusto e l'onesto quindi una volta a settimana forse, ma anche per cavolate cioè neanche per parlare in realtà come va, come non va, che fai um, però poi quando ci rivediamo uh, è come se non fosse passato un giorno e chiacchieriamo e parliamo veramente di tutto ed è una delle pochissime persone alle quali posso veramente dire tutto, tutto, tutto, tutto, ciò che penso e eh, non mi sento giudicata e non sento che tipo quello che le dico lei potrà mai utilizzarlo contro di me, proprio mi fido ciecamente e sono troppo felice perché credo che sia la mia amicizia di più lunga durata, sapete che io ho viaggiato tantissimo da piccola e um, non sono mai riuscita a creare dei rapporti solidi, lunghi, perché tanto ogni volta che arrivavo in una nuova città io già sapevo che dopo tre anni me ne sarei andata e mh, quando si era piccoli non c'erano tutte queste cose uh, Whatsapp, Instagram per tenersi in contatto e infatti tutte quasi tutte le amicizie che avevo creato non, non ho mai più sentito uh, gli, ultimi, gli unici legami che sono riuscita a mantenere dell'adolescenza diciamo il periodo, sono le amicizie dell'ultimo periodo di università, gli ultimi due anni a Firenze ma appunto perché poi siamo rimasti in Italia Alcuni di noi ci sono rivisti a Milano, quindi comunque c'era intreccio. invece con la Vero eh, sono dal, da quando ho fatto la magistrale, quindi dal 2016, e sono sette anni quest'anno, quindi... Troppo felice. <ride> Basta, direi che mi sono dilungata abbastanza e vi posso salutare. Ho fatto tutto, ho parlato di tutto, ho fatto l'altro, quindi...